Buola! Saluta! Ciao! Allora, in questo video farò il come avete visto dal titolo il make up capodanno 2019-2020. Che insieme a cugina che mi guarderà mentre mi trucco. Già sto guardando male perché mi sono messa sulla mia scrivania tutti i trucchi: i pennelli e sì, tutto, tutta roba. Wow! Tutto. Wow, bellissimi intanto. Io sono già un po' truccata. qua oh, Ho l'eyeliner, un po' di mascara e un po' di lup, punte luce, Quindi mi trovo a struccare. Stud, io che io quando inizio un bel video truccata, mi devo struccare, wow Ok, sono struccatissima dopo un bel impegno con biscotti, mi metto questi biscotti Lei, Io con le servettine, con i dischetti che... E volete? Uno? ho um, ancora due? No, no Ok Allora, iniziamo a preparare la faccia per sto trucco qua Metto a posto i miei dischetti perché ho preparato i dischetti con l'acqua micelare si faccio prima per sporcarli. Iniziamo a mettermi un po' di crema perché ho la faccia irritata a causa di questo vento maledetto. C'è un vento della madonna fuori, raga, vi giuro. Ok, un po' più in alto così mi ci vedo tutta. Ma che crema è? È una crema che è una crema linea nutriente caride. Okay. Che crema, viso, perché si muove? Okay. crema viso, nutrimento intensiva è bello a vedere ma è vecchissima come soccava, non so cosa ne... forse è anche fuori produzione è l'unica crema che mi va bene fuori produzione, vi giuro non no, ho capito il senso della mia vita, vi mi giuro cosa ho fatto, fatto di male così è finita anche quindi non so che crema comprarmi dopo questa andrò un po' da vedere in giro allora no? tipo mm. è l'impercop? no l'impercop no, io sto dicendo di marche tipo dravon, controllo il mesia. Mm. cos'è? è una cosa che si mette prima raga, sto video sarà fuori si mette prima per fare dire meglio tipo fondotinta beh, è una base Funziona, non, più. Se, non funziona, non c'è più. Sì, non funziona e mi è uscito un botto. E poi è anche un po' guarda, ci sono i billantini dentro. Vero. Bello scoprire le cose. Lei che fa tipo d'aiutante? Vi Ti faccio vedere solo. E mi lascia capi. Lei è la mia cugina. Vado a mm. usare questo correttore qua. Stay natural No, io lo faccio vedere, cioè. Aspetta, della... Numero 30 Ash Nude Aprirlo forse Che si fa così Cipria della Deborah Milano, il 30 Special Edition, formula originale: fa vedere? Ok, levati. Ok, ora che ho finito, tutta la base ti serve? No, andiamo col contouring. vado a fare prima il spaciglia, va? Sì. quindi prendo e dice cosa posso farla guardare? Fallo vedere questo per... come si chiama? è, è il brown gel, gel, gel. della Essence. Essence in questo video uso soltanto cose Essence perché tutto l'altro bello no, voglio prenderlo e con questo pennellino qua, della. HM. H&M, HM come cacchio vuole. Aspetta, Angled Definition Brush. No, modo. il pennellino vi faccio vedere io. Così. Con la punta, così. Per fare. le sopracciglia. <susurra> fatte wow ok date un bel ok like, like scusate un, un like ok ascoltatelo e ora iniziamo prendiamo iniziamo col vero trucco cioè con l'ombretto wow e te l'hai fatto già ma quante volte lo prendi posso farlo vedere fare io sì. ma fammi Vediamo un Cat Catrice. Allora Si fa vedere così? Catrice, so Catrice Cosmetics Cosmetic Camouflage Cosmetic. Cream che è il numero 10 Ivory. E con un pennello tipo pensero vedere ora oh Con un pennello tipo lingua di gatto, vabbè, piatto. Qua, Quale? Con le pelle? Bello. Della mia palette Revolution. È bello, tanto. Ma anche per Revolution London. Eh, che si chiama Reloaded Visionary. C'è due, no, uno due. così, uno così. Metto via però. E vado a prendere con un pennellino. com'è? quello? così, molto morbido. Passo. Adesso sta un'ora di, di Sì, perché ci sei anche te che mi fai domande in continuazione oh sei... mio dio c'è anche il bianco eh si sì, babà bello ok l'occhio è settato eh, bello bello sei una pietra <ride> alla faccia qua gli occhi ma no sì. ma perché così no, sì, è come ora il colore si attacca meglio qua rosso scuro qual è questo il primo uh -huh. io vado a metterlo e l'ultimo di... comunque non ci ho già usato quello là come primer vabbè anche questo qua ma che brutto ma prendi questo rosso cioè... lo uso aspetta vedi che l'ho usato vediamo adesso come si fa <ride> oh. <ride> dopo <ride> mi fa anche avermi mia promesso cioè. si sì, per ho Ora vado a prendere con questo pennello qua lingua di gatto Questo colore qua Bianco brillantinato Quale? Questo bello Però prima vado un po' a spruzzarlo un po con, con il fissante? Cos'è il fissante? Perché? Così si prende meglio il colore. Ok Lei che capisce tutto di ciò che sto dicendo io? No, perché sono anch'io in italiana? Oh mio dio! No ma nel senso di trucco! Anche la mia mamma si trucca Vabbè, vado. Non ce la faccio la piccarlo. Ho fatto un faccio una pausa e ci vediamo dopo dopo averle piccate perché non sono capace di applicarle in camera. Ok, ho fatto questo. Metto l'eyeliner. Roxy dopo. Aspetto. Che non trovo, io voglio guardare. Okay. Uso una panna così... Ora vado a prendere un vasto, quello che ho usato prima, questo qua, e vado a metterlo qua, nella riga sotto, con questo pennellino qua piccolino, che ho usato prima. Cosa, non l'ho mai utilizzata quindi non so come cosa fare a cuore qui un gosso abbastanza carino non troppo assietto questo è il look raga finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like al canale lo video e iscrivetevi al canale ciao